Abbiamo vissuto un time out e messo in pausa i nostri progetti. Ma ora ci rimettiamo in gioco. E se ancora non possiamo fare ciò che facevamo prima, perché non fare meglio? Ora che abbiamo capito che stare insieme significa ascoltarsi di più, che viaggiare non vuol dire solo prendere un aereo, ma scoprire di più. O che per crescere serve anche conoscere di più, perché solo uniti costruiremo un nuovo futuro. Per questo siamo pronti a dare ai giovani più spazio e più opportunità. Più di prima.